Bentornati sul canale Aprite questo blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per fare un unboxing particolare, un po' diverso dal solito. Non sono film, ma riguarda comunque l'horror. Vediamo di cosa si tratta. Allora, mi è arrivato un pacchettino da Wizard of the Coast. Eh, la società che ha creato, ha inventato un gioco, un gioco di carte, che si chiama Magic. Qui c'è il pacco, vabbè l'ho già aperto, devo dire la verità. Dentro c'è la nuova espansione del gioco, che si chiama Innistrad Caccia di Mezzanotte, interamente dedicata all'horror e in questo universo ci sono lupi mannari streghe, stregoni, zombie, eh, insomma è un'ambientazione piuttosto creepy e per questa ragione ho deciso di fare l'unboxing di questa espansione qui sul canale così anche per cambiare un po' faccio una premessa, non ho mai giocato a Magic quindi questa per me è l'occasione per provare il gioco e vedere se anch'io entrerò nel tunnel Perché questo è un gioco che esiste da tantissimi anni e che ha appassionato generazioni su generazioni Io non l'ho mai provato, sono stato un giocatore di Dungeons Dragons da ragazzo, da giovane Non mi sono mai avvicinato ai giochi di carte fantasy come questo Grazie all'espansione horror chiaramente ora la curiosità c'è Andiamo ad aprirlo, non sarà proprio un unboxing ma sarà... Come vedrete dall'interno uno spacchettamento perché perché magic appunto esce con queste bustine queste sono appunto quelle dedicate a innistrad caccia di mezzanotte qua tutto è dedicato a innistrad e non so bene come si fa un mazzo e come si gioca però intanto inizio ad aprirlo e poi vi farò sapere insomma com'è il gioco allora qua c'è questo pacchettino pre release con questo inquietantissimo lupo dietro Poi ci sono un bel po' di bustine Però c'è cioè. Fantastico Ah guarda ce ne sono con diverse grafiche sopra Adesso le andremo Poi c'è cioè questa le andremo a spacchettare perché ho già dato un'occhiata online La particolarità di questo gioco è che ha delle illustrazioni sulle carte veramente magnifiche Così belle e così interessanti che sto pensando a un articolo legato a queste carte Che non vi spoilerò, ma che potrà interessare agli amanti del cinema horror e agli amanti dei, del gioco magic Quindi continuate a seguirmi per leggere questo fantastico articolo che scriverò prestissimo Intanto apro le bustine, intanto apro questo Tanto apro questo Poi eh, spacchettiamo oh, So che spacchettare è una pratica abbastanza in voga qua in rete Io non ho mai spacchettato, ho fatto gli unboxing dei film Oh che carino guarda. Questo si apre così Bella, bella Oh c'è anche un dado C'è anche un dado a 20 facce credo Sì, un dado da 20 Poi da dentro ci sono altre Altri pacchetti. Spero che ci siano le istruzioni. <ride> Insomma, il manuale di gioco. Se no, comunque si trova tutto online, perché il gioco esiste veramente da tanto. Ci saranno migliaia di tutorial. Poi dopo ci attrezzeremo per imparare a giocare. Questa busta è completamente riciclabile. Interessante. Cosa c'è dentro? Promo in strada, caccia di mezzanotte. Qua c'è un codice. Sappiate che Magic. Ha la versione Arena Che è la versione digitale gratuita del gioco Quindi potrete giocare sul computer Mac o PC A Magic e vedere insomma se vi piace Io prediligo la carta cioè, Perché secondo me sono veramente fighe Adesso andiamo a vedere come sono le carte Qua c'è anche un codice uso questo codice per sbloccare in Insta Ah ecco vedi Ok col co un codice non ve lo faccio vedere Adesso il diventi chissà se lo trovo Io ho il pavimento rosso Ho il pavimento rosso il dado è rosso Non lo troverò mai Allora intanto allora, apriamo velocemente le carte Perché sono veramente tante Però sono curioso di vedere se troverò alcune illustrazioni Che ho già visto online e che mi piacciono parecchio Allora qua No vabbè ma sono fighissime Questa è spettacolare Ma ragazzi ma sono veramente fighe Per fortuna sono in italiano Notte giorno perché praticamente la peculiarità di questa espansione è che proprio essendoci licantropi ci saranno delle carte che cambiano in base a, allo stato giorno-notte I lupi mannari di giorno non sono lupi mannari ma sono umani quindi i personaggi Poi ci sono queste carte qua giorno-notte penso che siano carte memo insomma per segnarsi, boh non lo so Comunque vedremo tutto con calma più avanti Me le metto in tasca Sono tantissime Non so come farò Dove le appoggio? Cosa vi devo dire ragazzi? Intanto spacchetto Spacchettiamo Sono troppe Dovrò Questo video lo taglierò E vi farò vedere solo i pezzi importanti Perché veramente sono troppe Bellissime Sono davvero fighissime ragazzi Adesso quando trovo delle carte più horror ve le faccio vedere. Vabbè, qua c'è il classico, il classico lupo mannaro infogliatissimo. Spettri di ogni sorta. Spero che si veda bene. Devo girarlo in 4K così veniva meglio, però. E ecco è arrivata una carta interessantissima che mi piace parecchio È una scelta coraggiosa, fighissima Che sono le carte di terra Hanno deciso di stamparle in bianco e nero Un po' per rifarsi ai vecchi film della Universal Film horror di quel genere lì Quindi Dracula, Frankenstein e Ci sono altre carte che io ho già visto Adesso magari mi capiteranno Che sono in quello stile lì Sicuramente mi capiteranno perché mi hanno mandato una quantità di pacchetti inaudita Che bello L'orso infogliatissimo. Ma c'è un po' tutto l'immaginario horror. Quindi anche animali pericolosi, creature insomma demoniache che sembrano... Io spero che si veda. Creature demoniache che sembrano... diavoli insomma. Folklore. La strega con la maschera insomma che richiama un po' The Witch. Questi, questi horror qua. Lo zombie. Bellissimo. Bellissimo lo zombie. Ragazzi lo zombie è meraviglioso Qua siamo a citazioni altissime Il grande Romero qua una, Ecco qua un'altra carta a terra Sono veramente le mie preferite Sono molto d'effetto Sono molto belle Sono proprio d'effetto Mi piacciono un casino Le illustrazioni sono meravigliose Dopo me le guarderò con calma tutte Apriamo quest'altro pacchetto La busta per draft Non so se cosa cambi Lo scopriremo Troppe Ragazzi di Magic, mi volete troppo bene Mi avete mandato una tonnellata di carte Fantastico Questo lupo Incazzato Uno zombie ancora Non vedo l'ora di, di provarlo Devo essere sincero, una volta ero molto fan delle robe fantasy, Signore degli Anelli, ho letto molti libri della saga di Dritz Lorden, anche il Mister, ho letto diversi libri, insomma ho fatto una scorpacciata di fantasy e un po' mi è passato il, la, diciamo, la mania per il fantasy, anche se un, un po' mi piace sempre, il fatto che questa espansione sia tema horror mi fa un po' tornare la voglia di giocare a questi giochi. La folla di persone incazzate e questo è un classico. Sono molto belle anche al tatto. Very nice. E eh, stiamo qua tutto il giorno, ragazzi. È lunga. Allora. Uh, che fighi. Putri di contadini. Un po' tristanzuoli. Ditemi voi se vi ricorda qualcosa questa immagine. Un altro magnifico zombie. Questo mi ricorda qualcosa, ma non ve lo svelo. Vediamo se... Da soli ci arrivate Allora ho finito con questo qua L'ultimo pacchettino che faceva parte della pre-release E poi aprirò tutti gli altri pacchetti Vampiri Sono tutti a tema horror Però volevo farvi vedere quelle che si vedono Ah che bella questa Qua sempre le carte terra Sempre in bianco e nero Ispirate appunto ai vecchi film in bianco e nero Stupende, sono stupende queste atmosfere che ci sono qua. Allora, mi avevano detto sono fighissime dal vivo, eh, però veramente sono sorpreso. Apro gli ultimi pacchetti. Beh, penso che con tutti questi pacchetti potrò quantomeno giocare in due persone, credo. Oh, che bella! Questi sono fatti in un altro modo, non so bene a cosa servono però. Di sicuro non sono molto frequenti Faccio vedere finalmente Cioè finalmente magari me ne è già capitata qualcuna Ma questi sono i famosi personaggi Che Hanno insomma doppia faccia Giorno e notte Si trasformano in lupo Meraviglia Anche questa qua Si sì, ruota Il personaggio si trasforma In mannaro Ah questo pacchetto è un po' diverso Collector booster Collector booster, vediamo cosa c'è Pregio, subito mi capita un bello zombie Tutto sberlucicante Anche questo double face Queste sono tutte più belle esteticamente Forse è un pacchetto particolare Un altro zombie un po' body horror un'altra carta un ambientazione terra bellissime queste sono veramente stupende, stupende. c'è anche qualche ambientazione qualche mostro che richiama tantissimo che richiama tantissimo lovecraft eh, insomma ktulu queste divinità mostruose allora ragazzi se questo video fantastico arriva a un miliardo di like e un 400 milioni di views faccio un altro video con mio figlio che apre i pacchetti perché lui voleva assolutamente aprire questi benedetti pacchetti ma gli ho detto Giorno non posso aprirli perché devo fare un video per il canale se questo video arriverà a 100 milioni di views <ride> se arriverà a 100 milioni di views farò un video con mio figlio dove apriamo altri pacchetti sono sicuro che sono sicuro che se questo video arriva a 100 milioni di views mi manderanno altri pacchetti. Sono abbastanza sicuro di questo. Un bello psicopatico. Ci voleva. Esorcismi. Cimiteri di zombie. Altri zombie. Ululati. Ma no, fighissimo. Sentire proprio al tatto le carte è proprio bello. Un'altra ambientazione terra bellissima. E poi ne ho vista un'altra molto bella che è questa. Un po' più rasserenante come, come paesaggio. Questo, questo tramonto. O tramonto. Penso che sia un tramonto. Una bella palude. Una bella palude Ci vuole Per fare un po' di atmosfera horror Anche questa è notevole Vediamo se a qualcuno ricorda qualcosa A me sì Ma ve lo dirò più avanti Cavalli spettri Stupendi Stupendo questo immaginario qua dell'horror Un po' all'antica anche no? Non so come descriverlo, ma c'è sopra una specie di effetto sberluccicante su alcune carte che le rende, veramente, le rende veramente gustosette. Le apro tutte, le apro tutte, me le metto qua, le apro tutte e poi le vedo tutte insieme perché non so facendo. Ok, mi sono, gli, <ride> mi sono aperto gli ultimi pacchetti tutti insieme perché sennò non ce la facevo più. Ultime carte, vediamo, anche qua c'è questa carta qua con l'illustrazione l'isola. Queste ve le devo far vedere assolutamente perché sono il top. Questa è un po' congiuriana, secondo me, come carta. Eh? Un po' richiama al mondo The Conjuring. Oh, che bella questa. Questa oh, questa l'avevo vista online, è fighissima. Guardate che roba, sto mostro. Cos'è? Un, un uccello zombie, è un po' un po' strambo, no, tanta roba. E anche qua c'è qualcosa che Secondo me ricorda un film Poteva mancare il buon vecchio Jack the Hunter La zucca di Halloween Certo che no E qui abbiamo un personaggio che ricorda molto Swan Fink Insomma questo mostro paludoso con tutte le vegetali addosso Insomma, il mostro fatto di vegetali Altri personaggi che si trasformano E diventano lupazzi, mannari Erano veramente tantissimi Eccole qua, questo è il gioco, questo è il gioco, tutto da scoprire per me Perché sono proprio completamente a digiuno delle regole, so vagamente come funziona Ci sono insomma attacchi, magie, servono diciamo delle carte energia, chiamiamole, per fare gli attacchi Insomma, questo tipo di dinamiche fanno parte un po' di quello che sono tutti i giochi di oggi di carte ma in realtà nascono da magic quindi questo è quello che so io quindi questo è um, il capostipite di questo tipo di giochi ecco qua tutte le carte insomma non sono pochissime e sono veramente belle adesso me le guarderò con calma mi guarderò le illustrazioni, magari ecco con gli occhiali giusti, non con quelli da sole. Insomma, mi studierò le illustrazioni perché sono veramente molto belle. Mettete un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.